Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella al cioccolato con polvere di stelle, il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa, gli ingredienti sono biscotti van di stelle, burro, zucchero, uova, farina di tipo 00, cacao amaro, lieviti in polvere, cioccolato fondente fuso, latte intero, vanillina, sale e stelle di zucchero. Diamo il via alla ricetta. Per questa ricetta utilizzeremo uno stampo in silicone del diametro di 24 cm che abbiamo imburrato e spolverizzato con il cacao. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro che deve essere morbido e lo zucchero e azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo le uova. e le facciamo montare per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il cioccolato fondente fuso che non deve essere caldo. e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo la vanillina. il pizzico di sale, il cacao amaro, il lievito per dolci, la farina e per ultimo il latte. e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 il composto è pronto prima di versarlo nello stampo prendiamo lo stampo e Sbricioliamo sul fondo i biscotti van di stelle. Dopo aver sbriciolato i biscotti trasferiamo il composto all'interno dello stampo. Adesso cuociamo in forno preriscaldato a 160 gradi per 50 minuti circa, facendo la prova a stecchino per verificare la cottura. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo e decorarla con le stelline di zucchero. Ciambella al cioccolato con polvere di stelle, grazie.